Settimana sui miei canali ci sarebbero stati degli ospiti. E insomma, iniziamo subito con, eh, con un ospite di grande peso del mondo dell'open source in generale del software libero, che è Stefano Maffulli, <ride> Stefano Maffulli che eh... Come dire, vanto di, di, di, di averlo tra i miei amici anche personali, non, sono, non è solo un contatto eh, legato all'ambito lavorativo ma anche un amico, ci siamo incrociati in realtà, ci siamo conosciuti per ragioni... Eh, per ragioni professionali prima volta se mi ricordo bene era a un convegno organizzato dal professore con cui mi sono laureato in giurisprudenza che si occupava di diritto d'autore Stefano era venuto all'epoca come ehm, eri il portavoce della Free Software Foundation Europe per l'Italia no? eri stato presentato come architetto ma fulli se ti ricordi bene bei tempi, dei sì, tempi. Sì, era forse questo, no, so. era il 2002 no, era eh, 2002-2003 erano penso più o meno quegli anni esatto e sì, sì. Eh, sai, in ambito accademico si usava, era un convegno un po', un po rigidino no, se ti ricordi un po' formale quindi si usavano si, si cercava di sottolineare i titoli perché non è non, insomma sei architetto davvero no? quindi il tuo, il tuo background viene dalla, sì. dal mondo dell'architettura però poi hai preso una strada molto più legata a, alla tecnologia a software e al management del, in ambito software um, la, lui, eh, sì. com come ci sei arrivato, arrivato? Nel senso, com'è il salto da, da, dalla laurea in architettura? Esatto, sembra, più... sembra un salto lungo, ma alla fine per me ha un senso particolare. Perché ricordo di, di una delle prime lezioni di tecnologia dell'architettura. Il professore ci disse: Voi studenti non sapete assolutamente niente di architettura né di tecnologia. E l'unico, il modo migliore per scoprire come, come si fa l'architettura, come si costruisce un palazzo, è quello di andare in giro e guardare gli altri, imitare gli altri, imparare dagli altri, leggere sulle riviste. E mi, era, mi ricordo che ci disse questa cosa, voi siete hard disk vuoti come studenti, andate in giro <ride> e riempitevi di informazioni. Riempitevi hard disk vuoti di è interessante, tea. hard disk vuoti. E, e quindi e da lì, da lì che... ti ha detto, ma forse, forse cioè far l'architetto lo, lo si può fare in tanti modi, no? nel senso che cioè, allora, diciamo che in generale la, la, una laurea in architettura già ti pone in un'ottica di creatività, no? nel senso probabilmente è una delle, diciamo tra le lauree classiche, è quella che ti pone in un'ottica di, di creatività, di trovare soluzioni anche gradevoli e, e, e piacevoli yeah. esteticamente. Ehm e, ehm, ma poi tu hai fatto anche, se ricordo bene, un, eh, un MBA, no? un Master in Business Administration al Politecnico, alla, Politecnico. Diciamo, alla Business School del Politecnico di Milano e da lì poi hai preso il volo verso, verso gli Stati Uniti, se ricordo bene, no? più o meno il periodo era, era sì. quello più o meno, più o meno coincidente sì. eh, esatto, sì. perché dopo questa esperienza appunto come portavoce di Free Software Foundation Europe eh, diciamolo per chi non conosce, perché non, detto, non diamo per scontato che tutti sappiano di cosa stiamo parlando perché il mio, la mia pagina è aperta a un pubblico anche abbastanza generalista, però insomma, Free Software Foundation è l'ente che eh, presidia a, a livello internazionale, a livello mondiale, a, ai progetti di, di, di software libero ed è nato, è stato uno dei, dei primi enti no profit eh, nati negli anni Ottanta dalla mente de, diciamo, del, del primo fondatore di questo movimento, Richard Stallman, e che ancora adesso è uno degli, degli enti di, di maggior riferimento. Ce n'è un altro che adesso citeremo quando arriviamo a, a, a, a, a, diciamo, al motivo vero di questa intervista, che fa più o meno lo stesso lavoro, ma lo fa in una, in una, in una, diciamo, svolge più o meno lo stesso ruolo, ma lo fa eh, in, un in un altro modo, passando da altre vie. Ehm, però dicevo, scusami, giusto per fare un, un riassunto della tua storia poi sei arrivato negli Stati Uniti in quel di San Francisco insomma un posto anche quello non proprio casuale no, perché eh, quando sei, tu, sei arrivato nella, nella Silicon Valley in San Francisco erano gli anni d'oro probabilmente, no? 2010, 2009, 2010 oddio, due, sì, 2009, 2010 erano uh, gli anni alla... Insomma, gli anni d'oro erano, erano finiti e c'era no, un'enorme no? crisi finanziaria. c'era un'enorme crisi finanziaria in corso, alla, alla fine del 2008. Ah, 2009, beh, sì, scusami. C'è certo. stata la mega. Quella la, sì, la, però erano gli anni d'oro delle, delle, delle start up, del digitale. Queste... Esatto, De, decisamente. Dei insomma, social, le, no? le, le, quella, cioè... quella zona lì, i social media, esatto, sono nati, sono nati, sono nati più o meno in quel periodo. E effettivamente il, il, tra il 2010 e, e oggi la, la zona della Silicon Valley ha fatto una cavalcata enorme dal punto di vista di crescita finanziaria e tecnologica. Io ho avuto il piacere poi appunto di raggiungerti fra virgolette nel gennaio del 2011 sono venuto lì a San Francisco per fare un'altra cosa, nel senso io ero lì per fare una, una sorta di internship legata al mio dottorato a Creative Commons, la sede di Creative Commons, quella vecchia, che era in, in, nella city di San Francisco, adesso si sono spostati a Mountain View, però insomma era abbastanza limitrofo ai tuoi temi, ehm, ai temi diciamo di cui parliamo oggi, cioè quindi software libero, open source, ehm, e io ho avuto questa impressione che insomma quello fosse un periodo ancora d'oro, è vero che c'era la crisi finanziaria, quello sì, sì però c'era quella sensazione che lì succedevano le cose, no? cioè, vivere in quel posto anche per quei cinque mesi che io ho, ho, ho avuto il piacere di, di, di passare lì, c'era questa sensazione di essere un po' al centro del mondo, se ti occupavi di questioni legate al digitale, alla tecnologia, ai social, i social erano so, probabilmente il, il, il loro momento migliore perché c'era ancora quell'illusione, che sarebbero state una grande innovazione che avrebbero portato le vite degli, degli, degli esseri umani a migliorare, non si era ancora capito che potevano avere poi una, una deriva non proprio piacevole come quelle che stiamo vedendo in questi anni. Detto questo però tu nel 2011, quando io sono venuto a trovarti, lavoravi per Twitter, quindi abbiamo appena detto sì. che erano gli anni d'oro dei social e infatti sei finito lì. E anche lì... Lavoravo per Twitter a pensarci durante il periodo della... Delle, della primavera araba ah, ricordo di essere arrivato in ufficio una mattina di, di tro aver trovato tutto il mio team che era il, un, il team internazionale in, dentro, dentro Twitter diciamo il primo team internazionale e, ed erano tutti in fibrillazione perché si, erano, si era fatta la una lunga nottata tecnologica per cercare di tenere aperti i canali di comunicazione in Egitto, uh, cercare di aggirare le censure, di fare in modo che Twitter in quel periodo lavorava ancora molto via SMS e quindi si potessero mandare i messaggi tramite, eh, tramite sms che fosse mia. tutto aperto hai detto una cosa che per alcuni dei, dei, dei follower della mia pagina probabilmente è ignota cioè il fatto che twitter nasceva per essere utilizzato via sms cioè tu facevi un post su twitter scrivendo un normalissimo sms dal tuo cellulare che veniva inviato ad un numero che poi lo pubblicava sulla piattaforma il, il, il primo lo pubblicava Il primo e il podcast di sms ai tuoi follower eh. Quindi era un, una, una messaggistica da uno a molti mediata dal eh, motivo, forse, forse non, non tutti lo <ride> sanno, del motivo per cui i tweet duravano, avevano la lunghezza di 140 caratteri, perché 160 esatto. erano i caratteri massimi di un sms. 140 erano quelli necessari per, per scrivere il tweet e poi esatto. gli altri 20 servivano per questione C'era un tecniche. po' di metadata. Esatto. Sì. E, e, vabbè, quando, quando sono venuto a trovarti a Twitter ho avuto un'impressione davvero insomma, di Eldorado, no? cioè per, per me che ero un osservatore del mondo dei social, io facevo, stavo facendo un dottorato all'epoca, ehm, il mio dottorato era in società dell'informazione, quindi. Si, si studiava la, il digitale con un approccio più da, so, da scienza sociale che da, da tecnologi veri e propri e lì mi ricordo questa cosa, ero venuto a trovarti e c'erano dei ragazzini che erano, sembravano dei ragazzini del, del, no, del liceo, Ma ho detto ma avete qualcuno del liceo che è venuto in visita? E tu mi hai risposto no, no, questi sono gli sviluppatori. <ride> no, mi ricordo che avevo fatto sta battuta no, no, questi hanno 19 anni però sono, è il team di sviluppo e, e lì mi sono reso conto di che tipo di mondo diverso fosse eh, poi c'ero eh, tornato, eh, tornato era un mondo diverso anche per me perché effettivamente non, nonostante il solito dalla silicone, dalla, verso la Silicon Valley l'ho fatto da Pavia partendo da Pavia fondamentalmente da Funambol che era un'azienda italiana e ancora esiste un'azienda italiana fondata a Pavia da un italiano eh, che invece aveva i fondi raccolti, eh, finanziata da venture capital negli Stati Uniti. Quindi mi trasferì lì eh, grazie, grazie a Funambol, a Fabrizio Capobianco. Che abbiamo eh, incontrato l'altra volta. Da un'azienda che... dove si giocava a calcio balilla durante le pause pranzo, anche a Pavia. Quando sono arrivato a Twitter c'era un altro mondo, c'erano pasti gratis, colazione, pranzi, cene. Sì, mi ricordo questa. C'era un tiki bar in ufficio, ti ricordi? Sì, <ride> sì mi ricordo che mi hai portato una sorta di angolo lounge dove, dove c'erano delle. Eh, potevi prendere tutte delle merendine, dei, dei cioccolati, de, de, de, de, de, no, tipo dei cioccolati. i snack. snack. Eh, come dire, così a, a, a... A ah, Iosa io senza dover Mi rendere conto le a nessuno le proteste quando finivano i, i succhi di cocco. C'erano le proteste, di no, di... <ride> okay. Sì, sì No, no, ma devo ammettere che è stata veramente sì. un'esperienza, avevo visto un mondo. Poi ci ero tornato nel 2014, se ti ricordi, ero tornato a, a San Francisco d'estate, eh, che non è proprio il momento migliore per andare a San Francisco. Ed ero tornato a Twitter Perché un'altra persona Tu non lavoravi, non lavoravi più lì ma aveva invitato E avevo già visto un po' di differenza Era già cambiato un po' Probabilmente andando adesso vedremmo un mondo ancora diverso Però sì, mi ricordo che all'epoca Twitter Tu eri il vecchio della situazione O sbaglio, no? Eri... <ride> erano tutti giovanissimi Tu avevi, cioè tu avevi 40 anni no? Cosa avevi? 40, Poco più di 40 Ed eri già eh, Tra quelli vecchi <ride> vabbè comunque da lì poi hai, hai lavorato per OpenStack e eh, poi hai collaborato anche cioè hai sempre collaborato anche con vari progetti eh, OpenStreetMap ad esempio mi viene in mente eh, sempre legati al mondo open che poi è open source in senso software puro eh, o open nel senso più ampio eh, OpenStreetMap si occupa di, di, di dati geografici open, no? Vabbè, sono temi che sulla mia pagina vengono trattati molto. Ehm, e l'hai fatto in, in un po' da freelance, un po' da, da consulente, se non, se non ricordo sì, mai. Sempre, avuto una fase sempre con, con quell'approccio del, del mio vecchio professore di architettura, la, siamo, abbiamo bisogno di condividere conoscenza come, come umani, sono una persona curiosa, mi piace andare a guardare altri come stanno risolvendo i loro problemi. Lavorativamente ho sempre lavorato nell'ambito come, come direttore marketing, uh, lavorando con community, sia community di prodotto, community costruite intorno alle aziende oppure in open stack community più, più ampie di, di consorsi, di imprese. Uh, li lo definirei più che una non profit uh, di, di tipo caritatevole. E con, con quell'ottica lì, poi alla fine anche nel tempo libero, mi sembra affascinante, sempre divertente occuparmi di guardare altre comunità, come si sono organizzate, come, come strutturano le loro collaborazioni, quali progetti seguono. Con OpenStreetMap e altri, altri progetti, insomma ho anche fondato un piccolo progettino che si chiama Resiliency Maps, lavorando con... In preparazione, come pre per prepararsi, per essere, <ride> per essere pronti in caso di emergenza da qualunque parte del mondo dove ci trovi. Eh, sì, mi ricordo che Open Street aveva avuto una cioè, eh, un, come dire, un esperimento ben riuscito con eh, Haiti, se mi ricordo bene, quando sì, ero venuto a San sì, Francisco sì. avevamo parlato proprio di quello perché. Eh, avevamo partecipato ad una presentazione proprio a Creative Commons e si era parlato anche di quell'esempio, da lì si è capito come gli Open Data in questo caso sono strategici proprio per avere una risposta eh, pronta e eh, efficace in situazioni di emergenza l'avremmo sì. gradito una sì, risposta sì. all'emergenza effettivamente ce n'è molto di Humanitarian um, col progetto Humanitarian Open Street ma sì. hot, hot. Sì, ci sono molte cose interessanti, È chiaro la, la, la pandemia ci ha cambiato, ha introdotto e ha definito meglio, ha fatto rendere più comune l'uso del, del termine resilienza. Um, L'ha fatto anche abusato? Sì, anche abusato, C per che, per che certamente è diventato fastidioso, non esatto. ne possiamo più perché dobbiamo, dobbiamo riprenderci, eh, però effettivamente essere pronti... Fino, fino a due anni fa essere pronti significava, almeno nella nostra mente, nel progetto Resiliency Maps, voleva dire essere pronto a un terremoto, essere pronto a uno tsunami, essere pronti ad un evento, a incendi nella zona di San Francisco sono, sono purtroppo fastidiosissimi, oppure comunque eventi che hanno una restrizione geografica o un impatto temporale tutto sommato limitato o conoscibile, una pandemia ti prepara ha un, un impatto prima di tutto mondiale cioè, siamo tutti sulla stessa barca da, tra e, verdad, è decisamente ri, rimando nuovo. ad un'altra mia intervista che ho fatto con un, un altro ospite, il discorso degli open data sulla pandemia, che ci sarebbero ancora tante cose da dire perché almeno in Italia non cioè, è finita non è ancora certo. finita la battaglia nel senso, cioè allora, non è ancora finita la pandemia, questo siamo tutti d'accordo forse pian piano stiamo vedendo la luce ma la battaglia su avere i dati aperti relativi a, a, ai dati a, appunto epidemiologici e, e a, a altri dati che sono strategici per gestire l'emergenza sanitaria, insomma, cioè, rimando appunto al, al sito Dati Bene Comune che è stato proprio creato per, fare, so, per sollevare il problema della poca trasparenza nella gestione di queste, di queste situazioni. Però vabbè, in qualche modo l'abbiamo poi portata a casa, però rimaniamo su di te, Adesso arriva la notizia, ammetto che mi ha sorpreso, nel senso che non, ogni tanto noi ci sentiamo per parlare del più e del meno, però in quel momento lì non ci stavamo sentendo da qualche settimana, arriva su LinkedIn, mi arriva notifica, attenzione Stefano Mafulli ha cambiato lavoro, è diventato Executive Director di OSI, di Open Street Initiative, che era l'altro ente che stavo nominando prima, cioè quando si parla di software open source solitamente ci sono queste due Due parrocchie, passami la, la battuta, o forse tre, cioè nel senso: i, i grandi enti sono la Free Software Foundation, la Open Source Initiative e la Linux Foundation, no? Più o meno, poi ci sono tutte le altre loro sotto-sorelle, eh, via dicendo. E, e quindi diciamo sei un po' tornato a fare il lavoro che facevi prima, o sbaglio, in un ruolo forse diverso, nel senso che quando, quando, quando, quando, quando, ci siamo, quando ci siamo conosciuti eri un portavoce per l'Italia, della de, de, de of Foundation. Adesso sei il, il, il capo mondiale, non? cioè sei diventato il sector director, della, però dell'altra parrocchia, cioè del, della Open Source dell Initiative. Eh. E come vivi eh, questa cosa? È, è, è, è, è, è, è. è percepita come un, un tradimento, un passaggio alla concorrenza? O, eh... Ma no, no. no. E, in realtà, in realtà ero, ero, sono sempre stato convinto che... Allora, magari ci conviene fare un attimo il... Un, un discorso iniziale cioè raccontare un po' come il free software, il software libero che è stato definito all'inizio degli anni 80 da, da Stallman da un, da un gruppetto legato alla, alla free software foundation aveva ha un approccio uh, mette davanti l'etica mette davanti una necessità di, di, um, di, di, di rendere il software accessibile no, a, a chiunque in perché è la cosa giusta da fare, l'enfasi è sulla cosa giusta, e perché, come diceva il mio professore di architettura, la scienza deve essere, deve essere diffusa, Bisogna, per diffonderla deve essere documentata, deve essere possibile per uno studente andare a chiedere in giro come hai fatto, come hai risolto questo problema, come posso imparare. Se non avessimo la storia dell'architettura, so, come si costruiscono i ponti dai tempi dei Romani, così ben, così ben documentati, Oggi probabilmente non faremmo ponti alla stessa maniera, cioè ci, sarebbe, ci sarebbe un altro tipo di, yeah, di approccio. Allora, Per tutte le scienze questa, ci sono libri, c'è documentazione, le sentenze nei tribunali sono libere, sono, sono accessibili, mentre per, per il software di colpo negli anni Ottanta, quando si è introdotto il diritto d'autore per, per tutelare la, la, il, il software, l'informatica, eh, da quel momento in poi cominciava a scomparire la, eh, questo principio di condivisione della conoscenza. Il infatti, infatti non era più la, la prima parlavi di mettere l'enfasi sugli aspetti etici: no? se uno va a cercare la definizione di software libero, trova le famose quattro libertà. No? cioè dobbiamo, Se dobbiamo dare una definizione eh, sintetica di che cos'è il software libero, la, si risponde diciamo, correttamente alla domanda, se fosse un esame universitario con queste quattro libertà che certo. sono quelle che gli ideologi del, del, del movimento a metà degli anni Ottanta hanno stabilito cioè il software per essere libero deve essere libero in questi quattro significati, in queste quattro forme però poi qualcun altro pochi anni dopo ha iniziato a declinare sì, il, qualche anno dopo a infatti, qualche il fenomeno. dopo in si diverso. è cominciato a, a, a creare, entro pochi anni si è cominciato a creare un'industria intorno a questo software libero e l'approccio dogmatico, quell'approccio del, del giusto, dava un po', dava un po fastidio, si andava, non è, era, poco, era poco spiegabile, era difficilmente spiegabile al, al, all alle aziende che volevano, certo. all'imprenditore, era difficilmente sì. spiegabile, sì è giusto, ma io devo, devo anche remunerare gli investitori. E, e così, anche perché in inglese free software, eh. ha questa cosa che è gratis, eh, si confonde il termine. E, un gruppetto di persone si, si creò questo nuovo un neologismo con il neologismo open source, open source, open source, software, e lo spiegò invece che con le quattro libertà della Free Software Foundation con nove punti che tutto sommato sono un, un modo diverso di spiegare stesse, la lo stesso concetto. Tant'è eh, che alcuni. Non, nessuna discriminazione, nessuna limitazione al, al tipo di uso. Um, quindi fondamentalmente quattro, i, i quattro concetti, cioè no? eh, il software che ricevi devi essere in grado di poterlo studiare, di capire come funziona, eh, modificarlo, ridistribuirlo. E, e, è il quarto che non mi viene in mente. Però <ride> studio, uso, modifica e ridistribuzione, ecco okay, sono, sono i quattro concetti, le quattro libertà che devi avere. Praticamente dicono la stessa cosa sì, sì, sì. allora, Tant'è guarda in molti articoli Ho sempre pensato che fossero no, a, volte, a volte io da giurista no, che mi occupo delle licenze in senso più lato Quindi per me che sono giurista chiamarlo in un modo o nell'altro non cambia molto Perché le licenze che ci stanno dietro sono spesso le stesse eh, infatti a volte si usa un acronimo FOSS che è brutto, è cacofonico però mette insieme diciamo, i due fenomeni free and open source software però ecco, dietro ci sono come ho detto prima due parrocchie che hanno abbattuto ovviamente però è una metafora per dire che ci sono due enti che presidiano a questo, a questo mondo eh, sono due enti no profit, eh, eh, organizzazioni internazionali no profit che diciamo, vigilano, eh, sorvegliano, ma finanziano anche progetti mirati a, allo sviluppo e alla diffusione de, del software libero o software open source. E quindi adesso tu sei diventato invece executive director, quindi direttore esecutivo dell'altra, cioè della open source initiative che è quella che è appunto stata fondata eh, qualche, anno, qualche anno dopo, primi anni 90, se ricordo: 91 deve essere, qualcosa sì. del genere: 91-92. Sì. Ehm, appunto in cui si focalizza l'attenzione non tanto sull'aspetto etico-filosofico, ma sull'aspetto tecnico della apertura del codice sorgente, disponibilità del codice sorgente, da lì open source. Ehm, e il tuo ruolo, però, ho notato: leggendo gli articoli che avevano annunciato questa notizia, che questo, questa funzione, questa carica di, di, di direttore esecutivo prima non c'era ed è stata creata ad hoc. Prima, prima cosa c'era? Cioè, nel senso, come era la governance? l'associazione allora, esiste da, da oltre 20, 20 anni e ha avuto sempre una, una, è sempre stata formata da volontari, quindi i direttori del, quelli del consiglio di amministrazione, i membri del consiglio di amministrazione venivano eletti, um, ma e, e, ed erano anche um, attivi. Cioè erano cioè imprenditori era... che facevano il loro mestiere, nel frattempo erano anche parte del... Esatto, nel tempo libero, nel tempo libero lo dedicavano, lo dedicavano all'associazione, ai programmi, alla gestione dell'associazione. Dell um, nonostante ci fosse un um, general manager uh, pagato prima, questo general manager era fondamentalmente però a servizio di che, delle attività che ognuno dei, dei direttori voleva, voleva portare avanti. Okay. Questo ovviamente è diciamo, una fase di crescita diversa. A un certo punto, all'inizio del 2018, i direttori del, del, del, dell'epoca, del periodo, in, in quel periodo, hanno cominciato invece a notare come Uh, ci sono dei grossi limiti quando si è così perché il, con il ricambio uh, generazionale nuove, le nuove leve i nuovi, i nuovi eletti nel bordo, ognuno voleva, aveva le proprie, il proprio progetto la propria, la propria idea di quello che poteva essere una priorità e, e, e ovviamente magari arrivavano con ottime intenzioni poi magari uno cambia lavoro ha questioni personali e questi progetti spesso venivano avviati e rimanevano un po' Non completati, nonostante le ottime intenzioni di, di tutti. Quindi, da un lato, l'organizzazione ha continuato a proseguire con la sua missione, che è la parte più importante, la cui parte più importante è decisamente quella di mantenere la lista di uh, uh, licenze che sono approvate, che sono, che ovvero che hanno quel bollino di approvazione. Queste licenze uh, corrispondono e incorporano i, i principi della definizione dell'open source, dell'open source definition ma le attività all'atere eh, quindi attività di, di promozione, le attività di comunicazione le attività di, di coordinamento anche di altre associazioni queste erano lasciate ai volontari e che vanno e vengono esatto eh. e quindi c'era un po' di dispersione delle risorse, po poca, poca efficacia quindi da lì la scelta di avere un manager che, si, che abbia un ruolo un po' più appunto, es esecutivo esatto, come dice la sì, parola stessa essere... Esatto, esecutivo, quindi che praticamente il mio ruolo è quello di definire insieme al board, insieme al consiglio di amministrazione, definire una strategia, Con loro, abbiamo, loro hanno iniziato prima che io arrivassi, cioè il, è un percorso che è iniziato nel 2018, si è sviluppato nel 2019 2020 di, di, di rinnovamento dell'organizzazione, dell cioè è cambiato, sono cambiate alcune regole interne, è cambiato il modo in cui vengono è cambiato il ruolo del, del Consiglio dell'amministrazione stesso ci sono nuovi titoli, non c'è più un presidente c'è un chair, chairperson uh, che non so in italiano come si, come si no, individua sì, sì. ma insomma non c'è più un presidente c'è un... Um, e, e, e, e quindi rifacendo il, rifacendoci a quello che stavo dicendo è un percorso che è iniziato da un po' con l'obiettivo di raccogliere fondi per avere abbastanza cuscinetto da poter assumere una persona di con una discreta esperienza uh, almeno una, e poi anche continuare con le persone che abbiamo adesso c'è nel mio team, c'è una, um, una persona che si occupa di fundraising, che, di raccolta fondi. Che, che nel no profit del, è sempre il crescita. problema. No, nel no profit è sempre un problema delicato. No? fundraising vuol dire andare a, anche, a anche nel profit, sì, però ecco. <ride> Um, e um, c'è una persona che si occupa del marketing un marketing manager e una, um, la persona che si occupa di finanze quindi queste scusami sono risorse che ti sei trovato tu Cioè, che, che... che ci sono già no, ah c'erano già, già quindi tu stinte, sei chiamato, hanno... stato chiamato a coordinarle sostanzialmente esatto eh, praticamente a, con, a conclusione di, di questo ciclo in cui hanno il, il board ha ridefinito la, la missione e la visione per, per l'associazione per i prossimi tre anni con questa base adesso stiamo definendo finendo di completando la, la, la visione strategica cioè il piano strategico per il, per il, prossimo, per il prossimo anno e da lì eh, partiremo lancia in resta per uh, la carica ok quindi scusa prossimi step se ti chiedessi cioè, cosa no, c'è in step, pentola cioè, sempre se puoi dirlo allora, c'è un grosso Abbiamo già individuato quelli che sono le, le grossi, i grossi temi su cui lavorare e decisamente c'è da fare un lavoro di rifinitura su quello che riguarda le licenze. Il, il, il sito web adesso, se vai su opensource.org, slash licenses, trovi la lista delle licenze approvate. Le solite 80 è qualcosa, lì, sono circa 82, 83 se non si so sono... Circa, esatto. Però l'ultima volta con cui sono state categorizzate praticamente è stato 20 anni fa, quasi 20 anni fa. E, e alcune di quelle categorie non hanno più senso. Alcune mm. di quelle licenze stesse non, ci si chiede se, sono, se è ancora valido continuare a dire che, che sono, sono utili perché magari sono abbandonate, non sono mai state utilizzate, sono state approvate anni fa, quando storicamente c'era un significato, c'era un motivo per approvarle. Oggi, che siano ancora in quella lista, nonostante siano decadute, um, val, val, stiamo pensando di, di rivedere i, i criteri con cui vengono categorizzate. Ma anche vogliamo rivedere il modo in cui vengono re, le, gestite le revisioni. Le revisioni eh, di cosa? 2018 le revisioni di cosa, scusa? Le licenze stesse, ah, quando una okay. nuova licenza viene, viene Ogni tanto. sia le, le nuove licenze che vengono, che vengono proposte. E nel 2018 c'è stato un gran baccano su, su un paio di licenze che sono state proposte da aziende che avevano un anno ancora un'esigenza un di, di business, mi sto riferendo a MongoDB, a, a Elastic e altri di, di questi gruppi di aziende che hanno un modello di business che potrebbe essere attaccato da, da Amazon, dei, da uno dei grossi cloud provider. E a un certo punto, durante, tra il 2018 e il 2019, hanno iniziato a contestare la definizione di open source perché eh, secondo loro eh, non c'è una licenza che previene che consente a loro di continuare a fare business, um, ma previene che il fatto che Amazon possa appropriarsi del loro codice e, e fornire, fornire servizi concorrenti, senza eh. dare niente in cambio. È un problema serio, è eh, un certo. problema che, non è, che esiste da, da tempo, che non è facilmente risolvibile, uh, e che, però um, loro hanno affrontato, queste, queste aziende l'hanno affrontato, proponendo eh, una, un, una licenza la, e, e modificando anche la licenza di Apache cioè hanno provato a fare un pochettino di, di, di, di proposte eh, ognuna delle quali però eh, rapidamente se abbiamo la, la, la comunità del, del, legata all'open source initiative e il, e il license committee, il comitato che fa le revisioni delle licenze non poteva essere, non poteva approvare come, come licenze open source perché contengono una chiara violazione di uno dei principi di base che è quello di non limitare l'uso eh, eh. e, e, e di non discriminare verso, eh. verso chi <ride> usa e distribuisce. Quindi bisogna cercare altre alternative. Poi una bella gatta da pelare le... che ti dovrai... Fa, no, sulle le licenze sei segnala, una proprio... provocazione che mi è stata trasmessa dal, no, dal nostro amico comune Carlo Piana, che le licenze... Eh, quella lista di licenze rischia di allungarsi un po' troppo e quando si allunga quando si eh, appunto le licenze sono sovrabbondanti eh, il cosiddetto license proliferation no? cioè questa nascita di licenze anche quando non serve, no? perché tutti vogliono avere la propria licenza, metterci il marchetto, quindi cambiano tre righe di una licenza e dicono ah questa è la mia licenza eh, il rischio è che poi appunto si crea ancora più confusione perché eh, Purtroppo le licenze open source non sono proprio la cosa più semplice da spiegare, io, io mi, mi io ci rompo la testa da 15-20 anni circa eh, eh, e, e sto imparando adesso forse a capire cosa bisogna fare, come vanno interpretate, eh, più si allunga quella lista, e quindi per parlare, per, per spiegare a, a chi non è del settore, cioè quindi più eh, mettiamo a disposizione del pubblico licenze che vengono Considerate formalmente come coerenti con l'open source, vuol dire che poi queste, queste licenze vengono anche utilizzate per i progetti. E si creano spesso duplicazioni, sovrapposizioni di progetti che hanno licenze che magari per poche clausole non si parlano, non sono compatibili tra loro. Quando invece, studiando un po' i modelli di licenze open source, sappiamo che più o meno si riconducono sempre a quei 4 o 5 modelli di base, no? Eh, copyleft debole, copyleft forte, copyleft di rete, non copyleft, una cosa vabbè. Adesso troppo tecniche e vi rimando ad altri video per chi volesse fare un approfondimento. Quindi immagino che in questa attività di ri riorganizzazione della lista delle licenze ci sarà anche questo, questo, questo lavoro. Ehm... No, basta. Però questo è uno dei, è uno dei piloni, uno dei piloni su, cui, su cui stiamo lavorando. Un altro è, è di rendere quella lista di, di licenze accessibili via um, API così che praticamente progetti tipo uh, SPDX o um, questi, questi progetti che fanno il, il calc dato un, un container Analizzano il, la quantità di software che c'è dentro su quella quantità di software generano il bill of material um, il software bill of material non so se se ne è parlato in Italia se ne è parlato molto negli Stati Uniti recentemente lo SBOM e con, con, quella, con quella lista um, tramite, tramite quest, le API che, abbiamo, che stiamo progettando sarà possibile anche avere la lista delle licenze che sono approvate o non approvate dall'open dall source initiative molto interessante magari ne parliamo poi in separata sede Faccio una prof... magari faccio un articolo oppure facciamo un'altra chiacchierata Adesso, insomma, stiamo già parlando da sì. um, oltre mezz'ora direi che insomma, un po' di cose le abbiamo dette eh, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere eh, nello specifico siamo siamo un'organizzazione uh, globale, quindi nonostante siamo di base negli Stati Uniti e la maggior parte del materiale che abbiamo sul sito è in inglese, siamo impegnati diciamo, in tutto disposti il mondo. Ad avere ed abbiamo anche una, uh, soci um, individuali cioè non solo sponsor come aziende ma, ma anche soci individuali quindi libri professionisti, persone appassionate sviluppatori che si possono associare sostenere e far parte del... ok esatto. quindi lanciamo questo, questo appello assolutamente eh, utile per, per eh, sostenere la causa eh, non so se tra le varie tue funzioni ci sia anche quella di eh, assolvere i peccati, però io ti ho intervistato da un software che ovviamente non è open source e lo vedranno quindi lo dico subito, faccio ammenda pubblica perché si capisce dall'interfaccia quindi anche senza dirlo avranno capito che stiamo usando un software proprietario eh, se mi dai questa soluzione eh, formale io non saluto è il mio, non è il mio <ride> compito <ride> abbiate pazienza, io, io non sono sì, un gran tecnologo e quindi mangi. uso quello sì, che ho fra... Va bene, ehm, grazie a tutti, commenti e eventuali eh, approfondimenti li potete scrivere qua nei commenti del video, poi sicuramente Stefano li vedrà, io av avrò modo di farglieli vedere, lui non è molto sulle su alcune piattaforme social, diciamo che non, non ti troviamo, però farò, farò in modo io di farteli vedere. Eh, grazie per essere stato con me, con noi. Per questa, per questa chiacchierata, molto interessante e molto utile, e in bocca al lupo per questa sfida, perché in effetti insomma, avrai un bel po' di lavoro da fare e, e siamo curiosi di vedere come andranno le cose. Va bene? Grazie mille. Grazie Stefano e ciao a tutti. Grazie.